Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati quando andrò a pubblicare un video nuovo. Oggi vi mostrerò come correggere eh, l'effetto le, grand'angolo delle foto scattate con l'Axon Camera, sia con Photoshop che con GIMP. GIMP è un software open source. Gratuito Che fa le stesse cose che farebbe Photoshop Quindi le metterò in questo caso a paragone E farvi vedere quanto è sia semplice utilizzare anche Gimp Come si fa anche con Photoshop Nel correggere eh, il grandangolo nelle foto Quindi adesso cominciamo prima a vedere Come si utilizza Photoshop nel correggere il grandangolo Ok cominciamo con Photoshop Allora modifica è molto veloce Quindi andiamo filtro correzione obiettivo qui andiamo in modalità correzione automatica io solo eh, in questo caso per far vedere l'effetto ottenuto eh, abilito mostra griglia ma questo qui lo potete anche eliminare se vi dà fastidio allora scelgo la marca del, della fotocamera nel mio caso è un Eken, ma io eh, nella lista l'Eiken Uh, non ce l'ho, quindi andrò a prendere una GoPro che è molto simile a quello che ho io. Vado a confermare il tipo di modello, quindi in questo caso Ero, e vado a selezionare anche il tipo di obiettivo, sempre Ero. Ecco qua, questo qui è l'effetto ottenuto. Ok, e ci ritroviamo la foto corretta in meno di 5 secondi. A questo punto passiamo a GIMP. Allora, a questo punto eh, lanciato GIMP vediamo come è possibile effettuare la correzione del grandangolo eh, apriamo eh, filtri distorsioni e distorsione lente andiamo eh, praticamente a lavorare sulla eh, riga principale scendiamo in negativo e ci fermiamo finché l'immagine parlando eh, la, la, la porzione diciamo così centrale non abbia ottenuto una forma piatta Beh, io direi che a meno 60 mi posso fermare, considerando che questa qui è un Eken molto simile alla GoPro Adesso se avete notato gli angoli laterali, il lato sinistro e il lato destro sono ancora deformati. Per correggere questi due angoli dobbiamo andare sul spigolo e qui andiamo a effettuare una regolazione in positivo. Ecco qua, a 10 abbiamo ottenuto l'allineamento o diciamo così, l'appiattamento anche di due angoli. Fatto questo possiamo uh, cliccare ok. Proprio per andare avanti vi spiego che è possibile anche zoomare sull'immagine e effettuare uno spostamento eh, sia il lato sinistro dell'immagine che il lato destro però io non li utilizzo perché l'effetto che voglio ottenere io è solo un appiattimento per queste altre cose Uh, giocateci un po' voi se vi possono essere utili ok quindi in sostanza se l'avete notato la differenza non è atto solo di una questione di tempo photoshop ci ha impiegato 5 secondi per effettuare la modifica in effetti photoshop ed è tutto automatizzato in base ai modelli che gli andata a dare invece gimp no gimp invece sostanzialmente funziona uh, tutto in manuale quindi il mio consiglio è che se andate a utilizzare Gimp per fare queste modifiche segnatevi i valori su un foglio di carta in questo modo quando andrete a ripetere una stessa operazione potete rimettere eh, gli stessi valori senza andare a fare vari eh, esperimenti vi ricordo eh, come sempre di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale e anche invitate anche i vostri amici a fare la stessa cosa buona giornata a tutti